Io sono Ghirardi Anita e sono presidente della società di mutuo soccorso di Bricherasio. Eh, la società di mutuo soccorso di Bricherasio è nata nel 1871 e non fu certo la, la prima società nata perché la prima società in zona è quella di Pinerolo però comunque ehm, a, aveva avuto una, una vita molto attiva Infatti già nel 1878 contava 152 soci e nel 1894 ne contava 331. Richerasio eh, si impegnò da subito nell'attività mutualistica, cioè c'erano i sussidi continuativi e straordinari per malattia ai soci, eh, per inabilità al lavoro. Si dava anche il contributo per le spese funerarie, ma venne pure aperto un magazzino di previdenza, si chiamava, che dava la possibilità ehm, ai soci e ai loro familiari di acquistare generi di prima necessità a prezzi molto convenienti, quindi era un aiuto diciamo, per una possibilità. Eh, di questo ne abbiamo conferma nei, documenti, nei pochi documenti originali che ci sono rimasti e, e tutto era organizzato in modo preciso, serio, oculato e anche democratic, molto democraticamente nessuno poteva approfittarne e abbiamo, infatti abbiamo dei documenti eh, prodotti dal, dal medico curante del socio in cui veniva attestata la malattia, il verbale del controllo dell'addetto che confermava esattamente la dichiarazione del medico e il tutto organizzato in modo equo, chiaro e, e controllabile. Ma c'era anche eh, l'altro aspetto, cioè c'era anche il piacere comunque di stare insieme, di ritrovarsi e, e spesso si facevano delle feste con eh, i comitati di festeggiamenti molto attivi. Infatti eh, delle feste di Bricherasio c'è persino notizia a Torino sulla Gazzetta del Popolo il 3 marzo 1895 in cui si pubblica appunto un articolo facendo i complimenti al comitato festeggiamenti della società di mutuo soccorso di Bricherasio. Eh, quindi i soci di Bricherasio eh, non, non rimanevano isolati cioè non eh, volevano anzi essere informati di tutto ciò che avveniva eh, da altre parti, infatti, partecipavano a, a congressi sulla mutualità, a gite di istruzione. Addirittura eh, abbiamo la, la documentazione eh, di tre comitive che vanno a Torino alla Grande Esposizione Generale, organizzata nel 1898. E da questi documenti si, si rileva che comunque i soci sono tornati a casa entusiasti e impressionati dalla grandiosità di questi padiglioni d'ingresso. Quindi è una società che vuole, ehm, vuole avere contatti con l'esterno. La nostra società possedeva anche una bellissima bandiera, a detta dei soci che sono adesso deceduti che però negli anni bui è andata persa e adesso ne, ne possediamo un'altra altrettanto di pregio confezionata negli anni 90 con l'aiuto della Regione Piemonte Purtroppo durante il periodo fascista la nostra società insieme all'altra società che c'era pure Bricherasio la società militare, vengono sciolte per fondare una nuova società cooperativa sotto il controllo dell'ente nazionale fascista. A Bricaraggio c'era pure una società femminile che probabilmente a quel periodo, al periodo fascista, non esisteva già più, che comunque era stata fondata nel 1880 e che ebbe un'attività più modesta rispetto a quella maschile, eh, pur tuttavia anche importante, a dimostrazione della capacità e della caparbietà delle donne di Bricherasio. Quindi, a Bricherasio le donne eh, si sono date da fare anche loro e hanno fondato una loro società. Eh, col trascorrere degli anni, la società che era diventata cooperativa perde di importanza e addirittura nel 1987 viene venduto a poco prezzo l'edificio sede della società che era stato acquistato negli anni dai soci con molti sacrifici quindi un bellissimo edificio che apparteneva alla società viene venduto perché non c'era più interesse a, a proseguire. Vanno perduti anche un, una buona parte dei documenti, appunto anche in questa sede che si perde la bandiera e i mobili di pregio che comunque i soci avevano acquistato. Eh, sembrava appunto che tutto dovesse finire lì eh, alla fine degli anni Ottanta. Poi un piccolo gruppo, molto piccolo, di cui facevano parte tre donne, Prende in mano la situazione, la società non si chiude, ma prende nuova vita e vigore. Abbiamo cominciato a far parte della, della consulta delle società di mutuo soccorso del Pinerolese, e anzi la società di Beccherasio è tra i fondatori della consulta delle società del Pinerolese. E, e anzi ehm, eh, con l'aiuto la, diciamo e abbiamo in questo periodo cominciato a restaurare anche i locali dell'attuale società perché la società attualmente è in altri locali che comunque sono di proprietà della società quindi con l'aiuto della regione Piemonte e in particolare con la dottoressa eh, Gera, Bianca Gera che ci è stato molto vicino e ci ha aiutato veramente, siamo riusciti a cominciare a restaurare i locali. Quindi la società prende di nuovo vita. Eh, attualmente eh, la società è, ha aumentato notevolmente negli anni... Ah, poi abbiamo... Eh, abbiamo fatto parte, eh, cioè della, eh, quando è nata la società mutua eh, Pinerolese, la società di Bricherasio è stata anche tra i fondatori della società eh, del Mutua Pinerolese, che adesso poi è attualmente Mutua Piemonte, e tra i soci fondatori c'era anche la società di Bricherasio, anzi, la società di Bricherasio ha pure dato un eh, diciamo aiutato finanziariamente nel primo anno di fondazione con i propri soldi diciamo così a, ad avviare questa mutua attualmente collaboriamo con la mutua eh, Piemonte infatti eh, Abbiamo, cioè noi eh, diamo un piccolo contributo de, ai nostri soci che, che fanno parte della, eh, della mutua Piemonte eh, per l'assistenza eh, domiciliare, quindi noi aiutiamo in parte, a, con un, una piccola cifra comunque, a pagare l'assistenza domiciliare. Del, del covid perché diciamo che c'è un prima e un dopo e quindi prima del covid abbiamo avviato anche una serie di visite pre, di preventive, pre, di prevenzione eh, alle malattie cardiologiche con eh, la società eh, di Pinerolo con la società di Pinerolo e all allora era presidente il dottor Sacchetto, quindi abbiamo collaborato in diversa occasione per attuare queste visite preventive per i, no per i nostri soci. Eh, poi eh, comunque abbiamo anche la parte diciamo, di attività ricreativa nel senso che organizziamo gite culturali eh, e turistiche, diciamo così, eh, diverse volte all'anno. Anche qui abbiamo ripreso solo adesso perché col Covid siamo stati fermi praticamente due anni e poi eh, facciamo i pranzi, i soliti pranzi sociali che comunque sono, hanno una buona partecipazione. Eh, e inoltre ah, poi abbiamo, la, mettiamo a disposizione la nostra sede anche per corsi, corsi di yoga, corsi a chi ce lo richiede quindi eh, possono usufruire di questi locali che sono stati restaurati no? viene usata dai soci il giovedì mattina e due serate è aperta ai soci che vanno so giocare a carto, intrattenersi o comunque avere un po' di vita sociale, così. cioè si fa quello che si può perché ovviamente non è che abbiamo un apparato per cui eh, si fa quello che quei, diciamo, quei soci attivi che ci danno una mano, si fanno queste, queste piccole cose. Comunque la società attualmente è attiva e gode di buona salute. Il problema grande è che mancano comunque i giovani, cioè mancano i giovani nel senso che siamo tutti un po' già attempati e quindi avremo bisogno di, nuove, di nuovi rinforzi. Eh, 220, 200, eravamo 230 prima del COVID, poi ne abbiamo persi, quindi siamo un po' di meno. Nel 2021 abbiamo festeggiato i nostri 150 anni di fondazione, è stata una bella festa, abbiamo, sono intervenute autorità varie, e poi ehm, le consorelle, abbiamo avuto una buona partecipazione di consorelle presenti, e quindi è stato per noi un momento di, di gioia diciamo di, di serenità per cui lo ricordiamo volentieri i soci fondatori i miei bisnonni sono stati in società sia il mio nonno e sia mia nonna nella società femminile poi quando le due società si sono unite Uh, entrambi erano, erano comunque soci, perché la nostra società era una società di uh, operai e agricoltori, quindi da parte dei, uh, dei miei nonni erano agricoltori, quindi facevano parte di questa società essendo agricoltori, e comunque avevano anche. Ecco, bisogna dire che allora le, la società erano molto importanti perché non c'era il servizio mutualistico nazionale e quindi praticamente la prima mutua, era, era la, erano le società di mutuo soccorso, per cui sono state importantissime da questo punto di vista, sia come malattia sia come infortunio, e anche per questo che eh, c'erano parecchi soci, cioè erano molti soci, che comunque dovevano versare una certa, versavano una, una lira al al mese mi pare che fossero all'inizio per, per, per, per avere un fondo no? e quindi è particolarmente è importante anche dal punto di vista eh, diciamo perché i primi sindacati sono, erano le società di mutuo soccorso perché per esempio nei documenti noi abbiamo eh, lo sciopero delle, eh, delle donne della società femminile che lavoravano lì alla fabbrica Giretti che, eh, di Bricherasio, che mh, dipanavano eh, il bozzolo del del bacco da seta, cioè facevano questi tessuti con e quindi nei documenti abbiamo proprio eh, la documentazione appunto che eh, queste donne avevano fatto uno sciopero perché erano state modificate le loro eh, modalità di, di pagamento di, eh, di lavoro anche quindi le società del mutuo soccorso sono state importanti per, per diversi motivi, poi attualmente eh, sono diciamo meno, meno importanti perché meglio, meglio così perché la mutua è nazionale e i sindacati hanno la loro eh, attività e quindi però comunque hanno dato inizio a, questa, a queste cose ecco. allora chi entrava in società aveva una um, un'azione si chiamava, cioè un documento, e questa azione veniva, si poteva eh, tramandare, cioè quando un socio moriva poteva darlo in eredità um, ai figli, ai nipoti, o, era, era chiuso comunque il, um, il numero, a differenza di adesso che è aperto, perché... Tutti quelli che vogliono iscriversi li prendiamo, non è che non accettiamo persone. E invece allora eh, il numero era chiuso, cioè prendevi, tu potevi prendere l'azione solo di... E quindi quando è morta mia nonna, che avevo 13 anni, io... mia nonna mi ha lasciato in eredità l'azione della società. E così sono entrata in società. E da allora sono rimasta... Okay. <laughs>